Andrea, oggi non ci sono scuse, ho preso la bilancia che tra l'altro è fantastica ma soprattutto ho un pacco. Tu come stai innanzitutto? Io sto bene, eh, quella lì è la bilancia <ride> per le scarpe o per altro, il bilancino. Eh, no, alla fine serve per capire se ci azzecchi perché questo è un pacco che ci è appena arrivato, in realtà è arrivato... Qualche giorno fa io te lo lancio e come al solito mi devi dire di che marchio si tratta, di che scarpa si tratta, quanto pesa e poi mi devi raccontare le caratteristiche. Sei pronto? Quanto pesa il sacchetto o la scarpa? Eh beh, quello vedi tu, però secondo me sei molto evasivo e nel, nel caso specifico ho portato appositamente la bilancia con delle scritte molto molto grandi. Va bene, no, però ci vedo, eh. le scritte potevano essere anche più piccole. Alla fine sono un po' preoccupato perché siamo lontanissimi eh, Tanto guarda, lancio se lo lanci male sono io che lo devo prendere Vai, allora adesso procedo, eh. 3, 2, 1, go! <ride> per fortuna che non facciamo recensioni di piatti o bicchieri Eh no, eh, effettivamente era troppo difficile, avevo paura Ma secondo te? Sembra che pesino Sembra che pesino? Un po' Secondo me questa scarpa la riconosci dalla tomaia e dal battistrada. No, al battistrada. Battistrada che.. Sì, dai, non è era Nimbus, quindi è una Cumulus. È una Cumulus, hai azzeccato al primo tentativo, complimenti, però di solito alcuni pezzi li taglio, eh, perché in modo tale che tu poi non faccia questa figura, che comunque è molto difficile, bravo, la puoi guardare che non faccio questa figura, quale? Oggi l'ho indovinato al primo, primo tentativo. Oggi l'hai indovinata al primo tentativo. Il battistrada è praticamente lo stesso della, della Nimbus, il blast, bello morbido anche lui, ha questo pezzettino qua che sembra quasi come se volesse avere un po' più di... No, la, la gomma sembra la stessa, però sembra che voglia avere un po' più di supporto anche perché il supporto mediale nell'intersuola non c'è più e quindi credo che, almeno credo che non ci sia più, quindi credo che sia lì la, la parte che non fa pronare. Ascolta provatela un secondo poi dopo facciamo mente locale e cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche di questa scarpa sapendo che comunque l'abbiamo pensata in modo tale che tu la stia guardando come se fosse un podista qualunque di un posto qualunque tu la stai guardando in un negozio e devi decidere in 30 secondi se comprarla senza dover necessariamente avere la possibilità di chiedere a qualcuno. Mi alzo un attimo. Eh. Allora Andrea, secondo te stesso numero come calzata dovrebbe essere il mio numero? L'altra, le Nimbus 24, erano il tuo numero. Stesso numero o mezzo numero in più? Allora, ho su una calza abbastanza grossa devo dirti che mi sta comoda anche questa eh, essendo però una scarpa da lento andrei comunque dello stesso numero quindi non il numero di meno che andrebbe bene lo stesso ma stesso numero solito sì quindi se fosse stato 9,5 avresti preso 9,5 sì. va bene ascolta facciamo una cosa due minuti di pausa ci rivediamo tra poco e poi decidiamo a chi ha data questa scarpa dai tra pochissimo intanto io me la spulcio un po' Ciao. abbiamo detto il peso andrea allora secondo me questa scarpa le cumulus 24 sono abbastanza cambiate rispetto al modello precedente eh, cosa ne pensi si sì, sono molto cambiate eh, ci stavamo chiedendo se qua c'è scritto FF Blast come intersuola forse la parte sopra non lo so ma l'abbiamo tocchicciata con uh abbiamo tocchicciato la la schiuma qui e quella della, della Nimbus e sembrano uguali quindi di là c'era scritto FF Blast Plus e qua invece è solo FF Blast bisogna vabbè dopo te ti guardi un attimino le come si dice tutte le caratteristiche caratteristiche tecniche ma mi sembrano l'intrasuola morbida uguale al piede un attimino più, più duretta, ma niente di che, anzi, quasi potrebbe essere che la scarpa è nuova rispetto a una scarpa usata. Ripetiamo che comunque questa non è una recensione, è soltanto una prima impressione. Appena usciti dal negozio, nel nostro negozio c'è pure il coniglio, però eh, alla fine secondo me sono comunque davvero interessanti. Invece a livello di tomaia, come l'hai vista e che sensazioni ti hanno dato? Tomaia classica. Comoda, bella anche da vedere, eh, resistente e molto imbottita, diciamo che per, fare, per, per una scarpa da lento direi che è ottima, ottima perché forse l'avevo anche già detto, eh, ti dà proprio l'idea di, di una scarpa da riposo, quindi è super così. Invece ho notato che la linguetta rispetto a quella delle Nimbus 24 è diversa è più e più paffuta e mi chiedevo... Secondo te questo potrebbe essere un bene oppure secondo te invece un problema? Allora, diciamo che la linguetta della Nimbus 24 mi era piaciuta ma preferisco queste qua classiche comunque. Uh, queste qua classiche che non danno grossi problemi, uh, ripeto, quella della, 24, della Nimbus non mi aveva dato nessun problema però con queste qua si va sempre sul sicuro, anche perché se allaci più stretta la scarpa non rischi che ti diano problemi al dorso del piede. A livello di intersuola hai già detto che comunque ti sembra più morbida rispetto al modello precedente anche se non c'è il plus, eh, ma che sensazioni ti ha dato nella camminata qui in giardino? Ma ti ripeto, sono proprio in dubbio che non sia plus, secondo me eh, non lo chiameranno più plus, lo chiamano FF Blast e basta, mi è sembrata davvero morbida e... Credo quindi anche reattiva adesso, non è che ci abbiamo corso chissà quanto, anzi. Dopo la recensione possiamo dirlo, credo che sia comunque più reattiva rispetto alla Nimbus 24 perché è quel pelo più, più rigida che, che gli dà un po' più di reattività. Invece vedo che hai tolto la, la soletta, una soletta comunque molto premium anche in questo caso. Secondo te si può inserire e plantare come l'hai vista? Vabbè assolutamente qua il plantare si può mettere. Stavo guardando la, la, la solettina, morbidina anche lei, guarda tutto con il, il tallone, eh, la conchiglia dietro, bella, bella imbottita e, e c'è la conchiglia. Invece Andrea a livello di eh, battistrada come l'hai vista? Beh, non mi sembra diversa rispetto come geometria, rispetto a quella dell'anno scorso. Che sensazioni hai, hai avuto e secondo te quanto potrà durare questo, questa battistrada? Devo dirti che non è che sono spento, ma la sto guardando con, con molto interesse perché sicuramente è carina da vedere, ma sembra che ci siano un po' di novità e mi stanno lasciando Uh, perplesso, però, nel, nella parte bella del termine, no. Guarda il battistrada è, non è intagliatissimo, ma non ha mai dato problemi. Ha una forma un po' strana, molto le, sembra le onde del mare, diciamo. Quindi, non ha delle intagliature pesanti, ha queste parti qua uh, dove c'è il bianco che sono belle scanalate, diciamo. Non ha mai dato problemi. E... Credo che grazie a questa geometria qui non, non dia nessun problema sulla, sulla pista bianca. Sull'asfalto invece mi sembrano super. A livello di impressione vedo che è una scarpa flessibile. Domani o nei prossimi giorni faremo la recensione delle scarpe più flessibili. l'avrei inserita volentieri ma non ce l'avevamo. Cosa ne pensi e in quali condizioni utilizzeresti questa Cumulus 24? Guarda è <ride> una scarpa sicuramente per le corse lente eh, forse qualche corsa un pochino più svelta rispetto alla Nimbus 24 sicuramente è una scarpa per atleti che reputano la Nimbus troppo pesante quindi se la Nimbus la dovessimo sponsorizzare per chi pesa sopra i 75 kg questa qua è una scarpa per chi pesa sotto i 75 kg contando che dovrebbe costare anche di meno di listino e non è male per niente L'ultima domanda che, che ti pongo è, secondo te, a livello di utilizzo di, del podistamatore, in che condizioni le utilizzeresti? È la corsa di tutti i giorni, eh, dove non faccio pista o anche nel riscaldamento pre-pista, la utilizzerei anche per i lunghissimi tranquillamente. Quindi diciamo tutte le corse lente. Corse svelte, diciamo, se sono un atleta che corre dai 5.30 ai 4.30, quindi 4.15 massimo. Sotto conoscevo solo Pasquale Selvarolo che usava l'enimbus per fare i lavori anche e ha detto esagerato però vabbè lui corre sotto i 3 al facilmente vabbè. invece andrea ho visto che a livello di morbidezza la scarpa è leggermente più morbida ieri paradossalmente poi non si sa quando esce questo video mi è stato chiesto come mai le aziende hanno deciso di andare verso scarpe più morbide eh, cosa ne pensi sinceramente non lo so però sono contento quando ero giovine eh, mi piacevano tanto le scarpe secche, soprattutto per far le gare. Adesso devo dire che, che sto amando tanto le scarpe morbide anche per far le gare perché sono riusciti con le mescole soffiate ad avere eh, un bel il vero ritorno di energia che decantavano ai tempi e comunque tanta protezione, quindi farei fatica a ritornare a, con una scarpa un po' più dura e comunque meno reattiva, perché si diceva sì, è dura e reattiva, ma mi rendo conto che con le mescole nuove sono morbide, reattive e comode quindi stiamo al livello successivo devo capire per gli amici pronatori perché questa qua secondo me comunque per i lievi pronatori va bene lo stesso però non ha il supportino mediale come aveva la Nimbus 24 poi nei prossimi giorni vedremo assolutamente i pregi e i difetti di questa scarpa secondo me la valutazione iniziale almeno al negozio al negozio di massi andrea è assolutamente positiva grazie andrea stay strong keep running ci vediamo alla prossima noi nel frattempo andiamo a averci un coffee che serve anche per fare ulteriori recensioni parti gli scherzi dei coffee max mi ha detto che la prossima scarpa la prendiamo con i coffee quindi se ce ne offrite qualcuno siamo solamente più che felici anche perché come dico sempre alla fine Sta diventando un servizio per la comunità, anzi, tutti quando ci fermano ci, ci ringraziano per il servizio, quindi ormai è una community e quindi se ci supportate noi siamo solamente ben felici.